Ora vi mostro come il passaggio per andare dall'altra parte della tangenziale dopo essermi fermato a questa stazione dell'autobus, non la vedete ma è dietro queste frasche, sia ostruito completamente da queste cose. Come vedete c'è di tutto Una persona non può scendere Qua sotto, peraltro rischiando di farsi male Però c'è chi coraggioso ci prova E guardate cosa è costretto a fare cavalcare in mezzo ai rifiuti e pc organici adesso vi farò vedere com'è sotto ecco qua sono esattamente in mezzo al campo sono costretto a passare qua in mezzo e qua sotto scusate che la qualità è quella che è ecco se vi faccio vedere cosa c'è qua sotto ci sono escrementi ecco qua non vi ridico l'odore che c'è qua sotto ecco questo è il passaggio che dovrebbe permettere ai ragazzi di andare a prendere il treno dall'altra parte osservate in che condizioni è e qui abbiamo quello che abbiamo visto prima un cancello di velto in cui alcune persone hanno scelto di abitare, sono delle baracche, delle case e questa è la salita che dovrebbe permettere anche ai disabili di usufruire di questo passaggio che come vedete elimina il problema dell'attraversamento della tangenziale da parte dei ragazzi. Magari riuscirò un giorno a riprendere anche quello I ragazzi che attraversano la strada La, la tangenziale, non la strada Pur di non perdere tempo E pur di non passare in questo luogo malsano E soprattutto pubblico Cioè non, non si capisce per quale motivo ci debba essere la possibilità di accamparsi ecco qua siamo tornati quello in cui abbiamo visto nella parte precedente del video queste baracche sotto la tangenziale peraltro viene anche intasato dall'altro lato della, della tangenziale il passaggio per i pedoni hanno addirittura divelto il cancello di sicurezza per crearsi un passaggio quello che vedete dall'altra parte Le scalinate che vedete dall'altra parte Dovrebbero permettere l'attraversamento Della gente Che si ferma alla fermata dell'autobus Che è poco più indietro Permettendo di passare dall'altra parte E prendere Il treno Il treno Roma Nord Che si trova qua sotto Molti ragazzi pur di evitare di fare il giro come ho fatto io in questo caso scendendo alla fermata più avanti che è cioè una fermata più in là facendo un giro sulla strada passando su un sottovia della tangenziale molti ragazzi come dicevo si fermano alla fermata dell'autobus che vedete qui di fronte e a rischio di essere messi sotto in massa sempre in un gruppo di 5-6 persone attraversano la tangenziale doppia corsia, anzi doppia carreggiata quindi doppio pericolo per giungere alla fermata del treno che si trova qua sotto forse dovreste sentire in questo momento sta passando ecco questo io lo trovo assurdo che, trovo assurdo che dei nomadi o così come si fanno chiamare io non ho assolutamente nulla contro di loro abusivamente intralci in un passaggio pubblico perché quel, quel sotto cavalcavia è un passaggio pubblico mettendo a rischio la vita comunque di giovani studenti che tornano a casa dopo la scuola io questo lo porterò assolutamente in, da qualche parte in regione o possibilmente in qualche circoscrizione della zona, sperando di riuscire a ottenere qualcosa.